Benvenuti nel mese dell'educazione finanziaria, ottobre, è un grande classico, e promuoviamo insieme a Well TV 5 puntate, ogni lunedì dalle 8.30 alle 9, sul canale Sky 810 in streaming su www.welltv.eu, con ospiti molto importanti che ci guideranno in questo mese. Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro. Questo è il tema delle cinque puntate. Vi invito a seguire questa rapida cavalcata con e ringraziando i titolari di WellTV per il patrocinio di questa nuova avventura nel mese dell'educazione finanziaria. Vi aspettiamo qui sul canale 810 di Sky in streaming su welltv.eu. A presto!